Una delle novità dell'Expo delle aziende dell'economia di comunione di Loppiano Lab 2012 è la nascita dell'IPEC, Associazione Imprenditori per l'economia di comunione. Di cosa si tratta? Sì, è un progetto al quale ci stiamo lavorando da alcuni mesi, una decina di noi eh, ci siamo trovati, sono imprenditori che provengono da diverse realtà, eh, tra cui anche professionisti e eh, eh, eh, con la voglia di eh, condividere le nostre eh, idee, le nostre professionalità, le, le, il nostro lavoro e, e mettere insieme questa, e mettersi in comunione in sostanza. E eh, Allora ci è nata questa idea di, eh, di voler costituire un'associazione di tutti quelli che aderiscono ai principi dell'economia di comunione che credono nella cultura del dare. Ehm, in questo modo ehm, eh, abbiamo lavorato e adesso in questi giorni andremo a fondare l'associazione. Um, e questo è, um, è il primo tassello che andiamo a mettere concreto. Um, da qui um, avremo un periodo di, in cui um, lasceremo ancora aperta l'associazione, non approveremo ancora lo statuto, in modo che molti altri potranno comunque aderire e daremo un tempo di circa un paio di mesi per poter ancora aderire all'associazione come soci fondatori e quindi dare ancora un contributo alla modifica eventuale o all'integrazione dello statuto. Non lo so. Okay. Eh. Ti viene altro da aggiungere? No, Ti potremmo dire che fino ad oggi siamo arrivati a contattare sì. circa 500 imprenditori, eh, non sappiamo ancora dove potremo arrivare. Facciamo subito con me? Po'? Puoi ah, provare? No, oh... no, sì. sì. sì. Aspetta, fammi sentire Sì. Poi... Eh, questo. Visto la tipologia del, dell'associazione dell eh, diciamo che in questo momento noi stiamo sviluppandoci soprattutto per, grazie alle relazioni personali che ciascuno di noi ha con altri imprenditori. Fino ad oggi siamo arrivati a circa 500 imprenditori e speriamo chiaramente che, possa, che questo numero possa crescere. Eh, indubbiamente è un... È un Diciamo è una sfida impegnativa perché quello che viene richiesto agli imprenditori che accettano di, eh, di far parte di questa associazione è un impegno molto serio nell'ambito dell'economia di comunione e della cultura del dare. Quindi non è solamente, una, diciamo noi non offriamo una prospettiva di business nel senso stretto, quindi non è magari l'imprenditore che vede solamente un'opportunità un per la sua impresa, ma c'è qualcosa di più dietro, dei valori dietro che noi siamo stati a portare avanti. Chiaramente poi tutte le imprese devono crescere, dobbiamo riuscire a svilupparci e a migliorare, però diciamo, dietro c'è sicuramente questa voglia di, di fare qualcosa di, diciamo, di bello, di qualcosa di importante anche per gli altri.